ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi vi voglio parlare della famosissima cipria in polvere libera di a quella hd ultra hd di make up forever talmente famosa che ho dovuto leggere il nome perché me lo sono dimenticato ultra hd questa è la cipria in polvere libera dunque make up forever la cipria l'ho sempre sentita nominare l'ho sempre vista ne sempre. Eh, visto in giro la gente che ne parlava non l'avevo mai provata probabilmente per via del prezzo però me ne hanno mandate due quindi sia quella in polvere libera che quella compatta e ho detto è il momento di provarla finalmente così ve ne posso parlare perché è vero che è costosa ma se è davvero è performante come dicono allora ci sta anche il prezzo dunque partiamo da quella in polvere libera che è quella che mi piace di più Cipria in polvere libera, micro definizione, professionale, sì, ok, va bene. Dunque, 8,5 grammi viene 42 euro, per quello che dico che è tanto costosa, però vediamo intanto. Allora, intanto è una cipria per un effetto e dei foto finish proprio in HD. La confezione è questa, questa qui, e si presenta, vabbè, ah tanto sì, l'ho finita, ma tanto vediamo tutto il test, l'applicazione e il test, e si presenta così, con non il classico applicatore a jar che è spicchiettate, che fa sempre un polverone, ma con una retina, ve faccio vedere. quindi si va a prelevare con la blender o con il pennello proprio la quantità di prodotto sì, aspettate, non so se si vede ok, proprio taglia davanti mio dito ecco con la blender o con il pennello tic sul prodotto e questa piccola retina traforata permette di prendere la giusta quantità senza eccedere, ecce e soprattutto senza avere sempre intorno tutto questo polverone Unica cosa è che sì, l'ho smontata perché verso la fine non riuscivo più a prelevare bene il prodotto e quindi l'ho smontata e lo prendevo direttamente allora, dalla Allora, andiamo con questa, Make Up Forever ehm, Ultra HD. Aspettate che appoggio. Allora, bellissima la cosa delle retine, ma tappo. Quindi devo andare a prendere per fare il baking. Vedete che è un pochino sbianca. Quindi adesso finisco il trucco. Ed eccoci qui. Allora, 16 e 29. Vediamo la situazione dopo 4 ore. Vi posso anticipare che stamattina sono stata in posta e ho fatto più di un'ora di fila. Non era neanche giorno di pagamento pensioni, non so cosa c'è stato veramente. Allora, questa è la situazione. Cartina. allora sì ma neanche troppo cioè io sinceramente un pochino sì ma non mi sento unta adesso voglio fare un test con voi quindi aspettate un secondo ecco perché la normalità è che dopo quattro ore una persona il trucco lo ritocca. quindi adesso andiamo a prenderla andiamo a prenderla con la blender e lo Ritocchiamo solamente in metà viso, quindi metà. State vedendo anche voi quel lavoro di polvere. Sì, effettivamente è impalpabile, ma molto polveroso. Ecco fatto. Qui sono tornata setosa bene, quindi adesso sì, si vede la differenza anche. quindi così vediamo tra qualche altra ora intanto si è ritoccata senza problemi non è andata nelle pieghette ma neanche di cuocere e oltretutto ne avevo messa un po' anche sull'ombretto e ha tenuto ha tenuto e non fa flashback, quindi attenzione a questo ma non fa assolutamente flashback se è, è data poca Niente, adesso vediamo col prossimo aggiornamento come si comporta la parte che ho ritoccato, che comunque si è ritoccata tranquillamente e la parte che non ho ritoccato, che però sento già un pochino più. Eccoci qui con l'ultimo aggiornamento. Allora, 20:05 adesso, quindi 8 ore. Dunque, vediamo. Inizio a sentirmi lucida, sì. Allora, dunque, ricordiamo che nella parte di qui ho ritoccato la cipria dopo 4 ore, mentre la parte di qua è nulla. Quindi iniziamo a vedere. Non si attacca neanche, non si attacca mentre la parte di là eh, sono 8 ore. Anche se neanche troppo. Naso, questa è la parte non ritoccata. Invece, eh, anche qui inizia un po'. Allora, oltretutto mi avvicino, ma non è andata neanche più di tanto nelle pieghette di qua. Di più. Allora, di qua di più sì. è una polvere finissima, ma proprio fine, fine, fine, fine, proprio una micro polvere che si stende con... Eh, io lo uso sul correttore, ma l'avete visto comunque dalle clip e dal test. Lo uso per fissare il correttore e poi anche per opacizzare tutto il viso, perché sapete che la pelle mi sta tendente a grasso. Il correttore lo fissa benissimo. P avete la pelle che ha un effetto. C'è seta, la sentite per la differenza, sentite la differenza della texture. È proprio mh, riempita, ricompattata, senza niente in evidenza, proprio wow. Senza però fare né effetto gesso, né effetto mh, opaco. C'è proprio, è super naturale, proprio bellissima, davvero bellissima, ma lo vedete anche dalle clip, ovviamente. Unica cosa che vi devo ricordare, ovviamente, attenzione con il baking, perché è vero, che fa un effetto straordinario stra, proprio straordinario fissa benissimo il correttore anche durante la giornata non va nelle pieghette, non segna non secca bellissima, bellissima davvero attenzione con il baking e i contornocchi dopo sfumate non lasciate tanto il prodotto perché un momento oh, sentivo parlare perché Nicole Kidman ci ricorda che l'effetto flash sul, eh, sotto il contorno occhi si nota bene nelle fotocamere, nelle macchine fotografiche e nelle foto, quindi sfumatelo bene, to togliete proprio l'eccesso. Detto questo, rende, è davvero opaco a lungo, cioè davvero a lungo. Io Nella zona T, durante la giornata, sì, dovevo fare dei ritocchi, però, wow, cioè è proprio quell'effetto impalpabile setoso ed è, che però non è gesso è un effetto davvero che vale che vale che vale i 42 euro sì non per tutti i giorni ovviamente non per tutti i giorni ma per alcune occasioni questa è la cipria la cipria da avere oltretutto è traslucida quindi non è, è in colore sembra bianca ma è in colore non è, non è sbianca il viso non si vede la differenza durante la giornata non crea alcune cipre lo fanno in polvere libera che si mischiano alle, alla lucidità del viso e fanno un po' le macchie intorno al viso portano via anche il fondotinta questa no proprio è fantastica assolutamente fantastica e posso dirlo mentre eh, se dobbiamo parlare della sua versione compatta che è questa uh, che mi stava cadendo ma tanto è finita il problema delle cipre compatte è questa questa costa un pochino meno viene 38 euro anche questa l'ho finita e si presenta stessa prodotto però con lo specchietto e poi la cipria compatta ma quella compatta non l'ho trovata così performante devo dire che l'ho trovata sì, sempre di ottima qualità ma la devo applicare molto di più e molto più frequentemente perché quella libera il tappi quella libera andava proprio ad assorbire il sebo in eccesso e attende a lasciarmi la pelle opaca mentre questa ed ho fatto più fatica però devo dire che questa in polvere libera è impossibile da portare per i tocchi fuori casa e quindi ci viene in aiuto questa perché è compatta piccina c'è tutto manca la spugnetta a dire il vero ci vorrebbe una spugnetta che non c'era però anche con le dita c'è cioè, proprio tranquillamente quindi per i tocchi fuori casa questa va bene ma se devo dirvi per un prezzo alto una cipria davvero da wow quella in polvere libera soprattutto se avete la pelle mista grassa oleosa in questo caso vi tiene davvero sotto controllo tutte le lucidità non la consiglio ovviamente a una pelle secca in questo caso sarebbe troppo troppo assorbente però comunque ho notato che anche nei contornocchi non andava durante il giorno a segnare le rughette oppure nelle, il correttore non andava nelle pieghette quindi davvero una super super cipria e ora tocca a voi fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete provato una delle due come si trovate